ex post, soddisfacenti, cioè io subito dopo l'operazione, dopo 2 tre mesi quando si vede che non c'è l'erezione, sono andata dal chirurgo che mi ha operato a suo tempo e lui mi disse di cominciare a prendere solo le cose, il chalice orale, ho preso tonnellate di chalice eh, che non mi hanno prodotto nessun effetto. Allora sono passato, sempre sotto l'avviso dell'urologo che, che, mi, che mi assisteva, all'intenzione di prostaglandine, ma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 Eh, tanto che no, eh, uno, uno mi ha detto mi si è spezzato l'ago sì. a me non è successo mh, perché ovviamente non l'ho usato ma c'era un mio amico che la usa, lo, lo usava per sua missione tutti i giorni perché era proprio impazzito e alla fine a, a, eh, non riusciva a fare la missione cioè. e poi c'è il fatto che questo l'ho notato anch'io che si comincia con la eh, dose da 5 poi devi aumentare a 10 perché anche se io ci sono molto attento a queste cose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 Ah, questo non lo sapevo. Ah, vabbè, è eh, Comunque a me ormai non mi possono levare più niente. Quindi, va bene. mi hanno detto che il tempo di durata di questa protesi è 15 anni, sì. quindi penso che prima muore il cane, poi muoio io e poi ricicleranno questa protesi. Va bene, ok, grazie Enrico. A, a Ci te. vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.